Minaccia. Mi ricordo tanto tempo fa i miei nonni abitavano in montagna. Ad un tratto c'era un pericolo di frana all'interno della casa ed erano minacciati, avevano paura, era pericoloso. Purtroppo la casa è andata distrutta ed era impossibile continuare a vivere lì. Si sono dovuti trasferire in affitto in un palazzo.